Ciao, sono Daina Castella, ho 57 anni, vivo a Milano, ho una figlia e un cane. Ho lavorato come libera professionista e ho lavorato anche eh, come dipendente e lì mi sono veramente resa conto eh, di quanto si perdesse nella qualità di vita. C'era qualcuno che determinava da che ora a che ora io dovessi lavorare. La mia vita personale, la mia vita privata, la mia vita di mia i miei effetti erano determinati da qualcuno d'esterno tutto questo a lungo andare mi ha creato un'oppressione tale che mi sono successe anche tutta una serie di malattie c'era proprio il mio inconscio che mi eh, manifestava eh, quello che era poi il mio malessere esterno un bel giorno mi sono proprio detta ma sai che c'è? io me ne vado non mi sono neanche resa conto quello che stavo dicendo, è stata proprio una cosa che è venuta proprio fuori Io ho trovato un lavoro gratificante, un lavoro che mi ha permesso un'indipendenza prima di tutto di tempo. Perché te racconto questo? In questi cinque anni, oltre al mio camionetto, ho aiutato veramente tante persone ad avere una vita soddisfacente e soprattutto gratificante, gratificante anche finanziariamente. Oggi ho un team di persone in tutta Italia, per cui veramente è sparso un po' in tutte le ragioni, che ha scelto una qualità di vita differente, ha scelto di poter fare la mamma a tempo pieno, stare a casa con i suoi figli, perché comunque ha un'entrata finanziaria che lo permette, ha scelto di poter fare dei lavori differenti, per se anche tu ti senti in un momento così e hai portano al desiderio uh, del bisogno di un cambiamento. Forse questo messaggio è dedicato proprio a te. Che cosa possiamo fare insieme? Perché ti dico questo messaggio? Perché mi piacerebbe darti degli spunti per il tuo cambiamento, per la tua crescita, per rivedere quelli che erano i tuoi studi che magari in questo momento hai faresse. Ti saluto, vi saluto ci vediamo al prossimo video